Una new entry, era ora che arrivava, tra l'altro, 5G? Pubblicità tra te, Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mirkox95. Oggi raga non faccio un video su Fortnite, non faccio un video su giochi, gameplay, roba varia perché voglio fare un video molto diverso dal solito. Molto diverso. Dai, dai, dai, esatto. dai, dai esatto. Fai il dai, dai. Complimenti, oggi giorno sta un un una situazione un po' particolare per tutti che è come saprete il coronavirus, ma nessuno ha legato effettivamente Guarda. che cosa sta succedendo Online. in Italia e nel resto del mondo hai tu Ovvero, molto semplicemente. E non non io ovviamente ora andrò sul mio PC, sul mio schermo qui su Google, ovviamente. Android, effettivamente è questo il problema no. Che ci può uccidere, perché questo? Perché chi per esempio di voi vive Vicino a un ripetitore che si trova Molto vicino a lui, a cui dà la possibilità Di prendere bene la frequenza del cellulare Prendere bene l'internet del cellulare sì. e quant'altro Sicuramente non no. fa bene per il corpo umano Perché il corpo umano Vabbè. ha quelle onde elettromagnetiche A seconda della frequenza che hanno Che ovviamente quelle del cellulare a quanto vedo si Girano verso i... Il... Uh. Uh, che succede qui? Ok, vediamo io un po' pensato, no, okay, non che non mi raggiunge. Non, non è che sia totalmente positiva allora, per cui quello che vi posso dai, dire, raga. Cerchiamo anche noi di non batterci non per evitare scontare. di far installare questa rete di telecomunicazione. In quanto se ci pensate, già abbiamo il 4G che prende come di oh, per tutto ed è molto funzionale. Oh, no. <ride> e effettivamente il corpo uno fa male, <ride> non fa bene, però. rispetto al 5G sicuramente meno meno problemi. E poi alla fine, raga, non pensiamo solo. Eccolo qui, eccolo qui, ecco qui abbiamo per esempio te lo faccio un attimo vedere, rimetto l'altra scena. Eccolo mm. qui, praticamente qui abbiamo, come potete vedere, una famiglia che sta in mezzo, due persone che si parlano con il cellulare. E praticamente tramite questi due cellulari che trasmettono e ricevono le onde elettromagnetiche passano attraverso le persone, che in ovviamente questa immagine è un po' così traposeguita a caso, però effettivamente è questo ciò che succede quando parliamo al telefono, le onde mm. elettromagnetiche passano attraverso le persone che fuori, ci sono no. attorno, nonostante ci sono tante persone oh, che il telefono non se lo mettono direttamente ah, sì. all'orecchio, ma se lo vanno appunto a mettere... Ehm... Non proprio attaccato Distaccato leggermente diciamo mm. Però effettivamente a quanto vedo il 5G sarà questo Eccolo Legame fra 5G e coronavirus Eccolo qui, vediamo Prima di qui ci va a vedere Che ci sono queste reti potentissime del 5G come Ma sono 3. fatte con Photoshop 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cioè mh, una cosa inverosimile in allora ecco mm. qua mettiamo Google Maps ve lo faccio direttamente vedere mm. anche a voi in maniera che almeno Grazie. lo vediate eccolo qui allora andiamo a cercare per esempio Wuhan qui su Google Maps non così. la città Ma dove sono è, è situata no. qui, praticamente è situata proprio a ubay qui in ah, trovo, cina ora il discorso qual è che come sapere ecco addirittura c'è Xiango ah, pensavo ci fosse scritto vabbè allora, comunque qua non c'entra cui ci sono molte ehm, da quello che so eh, Industrie di telefoni, telefonia, roba varia a sto punto, se loro abbiano fatto partire il 5G da là, questo noi non lo sapremo mai. D'altro canto tra l'Italia e la Cina non c'è stanza a tutti il gli effetti, nonostante ci dicano che sia quanto chissà quanto sia ehm, molte immagini su Google immagini che appunto fanno vedere i pericoli di questo 5G. Ma sono informazioni Google ma a, a tutti gli effetti cioè, di e a borderline, Siamo andati proprio a Google Immagini per tutti in tutti gli operatori, cose che non si adegueranno mai perché un'altra cosa che. Ora vi faccio rivedere. In discussione questa storia del 5G e il coronavirus, che appunto sta, io penso che ci sia un legame molto forte tra queste cose. Però eccolo qua. Per esempio, vediamo questo qui. Vabbè, ok, perfetto. Quindi, da quanto abbiamo capito? Praticamente a sto 5G, raga, in poche parole, ciao, tutti gli operatori si stanno La storia del sei bravissimo, sei il numero uno I suoi poteri erano troppo forti. Allora, io prima. Mentre tu cerchi un altro video. Il motivo per cui Ci provo Nessuno ci è arrivando È perché non c'entra nulla il 5G con il coronavirus cioè Non c'entra niente deve Poi mangiare. mentre tu cerchi il video Voglio spiegare la cosa dei telefoni dell'Italia, Perché poi me la dimentico Io ci riesco a dimenticarla Così la facciamo finita Qualunque antenna Deve avere una lunghezza Che deve essere un multiplo della lunghezza d'onda Segnale la frequenza più, più alta Significa lunghezza d'onda più piccola Bla bla e possiamo avere cellulari compatti se vi ricordate i primi cellulari avevano l'antenna estraibile esatto. per quel motivo più aumenti la frequenza e più il segnale ha difficoltà a passare gli ostacoli è lo stesso principio se voi ascoltate musica o meglio se il vostro vicino si ascolta la musica voi sentirete i bassi del, della canzone e non esatto, gli altri perché, perché i muri non riescono a vibrare a una frequenza alta solamente a una non frequenza bassa la stessa cosa vale per le onde elettromagnetiche se tu aumenti la frequenza e vai su quelle che vengono definite microonde che ha una potenza bassa rispetto a quella del microonde quindi noi non arrostiremo perché non sanno di mille watt Lo quindi sai, è lei. normale lei esatto, è normale che se tu Vai a una frequenza più alta, non male devi mettere più ripetitori, perché non ce la fa passare le case, è ovvio, è, è normale, cioè è fisica, fisica 2, elettromagnetismo, basta, cioè non, mo non, si muore. non si muore, anzi è più probabile che ti viene un tumore al cervello se stai 10 ore al giorno con la, ehm, la cuffia bluetooth che va a sempre alla frequenza di 2.4, perché è l'unica frequenza libera, perché sai tutto il giorno... Mi sono un po' triggerato? No, io pure una partita. Molto bene, dopo esserci annoiati con un video di uno che parlava... Quanta. Il cuore della nostra piccola missione, i gemelli, E Bob. Andiamo! Spedre Dai, Allora, oh, la staglia degli alberi. Da quando ho iniziato a interessarmi del 5G, ho scoperto che vi sono non uno, ma due aspetti preoccupanti di mm. questa nuova tecnologia. Sì. Nel frattempo vorrei portare alla vostra attenzione un secondo problema, ah. che non è da meno, e riguarda la distruzione selvaggia e sistematica dei nostri alberi. Mm. A quanto pare infatti gli alberi, soprattutto quelli più alti, impediscono una buona irradiazione del segnale 5G. Questo è Butac, uno dei siti classici italiani di De debunking, che, che boh proprio boh oggi boh ha pubblicato un articolo nel quale cerca di smentire questa ipotesi. A questo giro, scrive Butac, si parla di alberi abbattuti perché, secondo la tesi di Terra Real Time, che sarebbe il sito che per primo ha denunciato il taglio indiscriminato degli alberi, sarebbero un problema per la diffusione del segnale. Ma si tratta dell'ennesima sciocchezza antiscientifica, sostenuta solo e unicamente per spaventarvi e magari convincervi a comprare un cappellino contro l'elettrosmog. ...e dell'ambiente naturale sulle onde radio millimetriche, ovvero il 5G. Da questi documenti leggiamo Vegetazione e edifici i risultati presentati in questo rapporto dimostrano che gli oggetti della vegetazione, ovvero alberi e arbusti, con un denso fogliame, provocano un disturbo nella propagazione del segnale oltre i 6 GHz. Qui ci sono delle considerazioni generali. Gli alberi di oltre 3 metri sono messi nel gruppo che andrebbe preso in considerazione, should do, mentre gli alberi oltre i 5 metri sono nel gruppo del must do, ovvero quelli che bisogna prendere in considerazione. Più sotto c'è la spiegazione. Should do sono oggetti che vale la pena di considerare durante le rilevazioni. Must do significa invece che questi oggetti avranno un impatto significativo nella propagazione del segnale delle microonde millimetriche e che quindi vanno assolutamente presi in considerazione durante i rilevamenti. Guardate ecco quello che sta succedendo in Italia. Palermo. Il comune si prepara ad abbattere 200 alberi di pino. Decisione folle. Scusate l'interruzione della trasmissione, eh, Mazzucco fa una lunga rassegna di articoli in cui si vedono alberi che vengono distrutti. Eh, io la taglio perché è lunga, ma, ma vi invito ad andarla a guardare per estenso nel suo video originale. Io ho preso come esempio il primo articolo che lui citava, articolo di I nuovi vespri, Palermo il Comune si prepara ad abbattere 200 alberi di vino, Aldo Penna decisione folle. Allora, la notizia da quello che ho visto online è, dovrebbe essere vera, è del 7 giugno 2019, questo è un dettaglio fondamentale, il problema nasce quando qua si inizia a fare delle dichiarazioni, tipo qualche giorno fa abbiamo ripreso un'inchiesta sul taglio degli alberi nel mondo, una storia che potrebbe essere legata alla tecnologia 5G, qui il nostro articolo. Allora, quando uno, qualcuno fa una dichiarazione di questo tipo, bisogna vedere se chi fa una tale dichiarazione è attendibile, quindi io mi aspetto che in fondo a questa pagina ci sia un qualche riferimento al fatto che questa testata giornalistica sia registrata a un tribunale abbia una partita IVA. Ecco il mio grande stupore, in fondo pagina non vedo nulla. Andiamo a vedere chi siamo. Chi siamo? Mi aspetto di vedere chi sono. Eh, per chi no e Vespri non ti ho chiesto perché, ti ho chiesto chi sei? Eh, perché di tutte le sedizioni, le rivolte, le ribellioni, le sommosse che hanno cadenzato la storia tragica e turbinosa della nostra isola? Eh, la rivoluzione del, del 1282 è quella che, per gli obiettivi, ah, lasciamo perdere, ragazzi. Tuttavia, la cosa più importante è che ho trovato questo articolo del 9 giugno, quindi due giorni dopo quello dei nuovi vespri: in cui dice, Sono salvi 200 pini di via Malfa. non ci sarà alcun abbattimento totale. Eh, qui c'è l'articolo che vi, vi invito a leggere se volete. E la cosa importante che volevo vedere è: vediamo se questa testata è registrata qualcosa. E infatti qui c'è scritto: testata giornalistica online senza decreto legge 18 maggio 2012, numero 63, coordinato con la legge di conversione del 16 luglio del 2012, numero 103. Direttore responsabile Gaetano Ferrero. Quindi state attenti quando andate a leggere delle notizie accertatevi che siano veritiere e riprendiamo con Gimblotti Treviso, tagliati altri 87 alberi perché sono malati certo perché gli esatto. alberi si ammalano tutti insieme a 80, per volta. ancora Treviso, non tagliate gli alberi i residenti insorgono Udine, via Pieri, iniziato l'abbattimento degli alberi Verona, centinaia di alberi da abbattere per realizzare il nuovo filobus allora intanto facciamo il conteggio dei punti penso bene. senza... Indugi credo che tu abbia perso questa volta ed è la prima volta che tu perdi. Eh già, è la prima, mi volta mi dispiace. Devo andare. Ah. Dai, guarda, facciamo una cosa. Medalli, me lo bevo io perché l'ho deciso io. All'epoca medalli. Salute. Bello, 5G. E eh, mi sa che non mi ha portato tanto per questo Cioè, se tu abbatti un albero in città, cioè in, in un vialone... Non stai ammazzando l'ambiente, perché sono alberi già di abbellimento, già no, sono ornamentali. C'è un articolo, c'è scritto che, che tipo una fascia di alberi è stata buttata giù per via dei. di quelli che avevano casa lì, di quelli che stavano, perché magari... Dei residenti. Dei residenti, perché magari dava fastidio non so. Esatto. Per qualche per... motivo, perché non si vedeva un c***o. Alberi che vengono distrutti... Che stanno distruggendo il mondo, no. non sono queste delle città, sono quelle come dicevo poco fa in Amazzonia, in, in Australia, in Siberia. Perché quando di mezzo non quando, sono animali, così stessa. Quando a Natale vi comprate il vero albero di pino. Esatto. Alberi inutili che poi vengono presi e buttati nel Questa zampino. cosa è, infatti non la cioè. Non perché comprare ricordo. un albero di plastica per voi è troppo difficile, no vuoi dire l'albero vero. Vabbè è plastico perché inquina, però scusa, però te lo tieni per un sacco di anni e... Ma è mamma fa lo stesso albero da vent'anni, guarda. Esatto. No. Che poi non capisco no, per... perché, c***o devono usare gli alberi di pino? e Che quando lo tagliano gli aghi seccano e cascono. ok, okay visto che cominciamo. mi sono fatto le palle di Natale, avete altri commenti? No, anch'io mi sono fatto le palle di Natale. Vedi, inutili. Sono rimasta profondamente delusa a da 5G dai video che abbiamo beccato. Perché mi aspettavo più parole. Ma evidentemente abbiamo anche sbagliato con la scelta di alcune parole. Vabbè, però. Sì, ci, ci, eh, ci riproveremo con il prossimo video. Chissà quale altra fila del complotto mistiche discuteremo. Io spero che uscirà quella del motore per pelle la prossima volta. Speriamo bene con i prossimi video. <ride> Una buona serata. Alla prossima.